Buonasera, sono in diretta. Allora io faccio un grandissimo saluto a Focus 3.0 innanzitutto ringrazio Enrico Ballantini e, e Anna Torre per avermi ospitato in questa importante trasmissione, in questo importante gruppo e dove abbiamo tantissimi argomenti che riguardano lo sviluppo spirituale, lo sviluppo interiore, io sono stato appunto invitato per parlare di viaggi astrali, quindi di esperienze extracorpore. È un argomento sempre più richiesto, sempre più dalle persone che mi chiedono spesso che cos'è un viaggio astrale, che cos'è un sogno lucido, cosa significa uscire fuori dalla, dal corpo. E sono appunto stato invitato da, da Enrico ed Anna proprio per aprire una, una nuova rubrica, una rubrica che si chiamerà Oltre. Oltre, perché abbiamo scelto questo, questo nome? Perché un po' è una visione oltre l'orizzonte della, della parte fisica, della parte materiale, quindi ciò che riguarda i, i, i cinque sensi fisici, i sensi ordinari. E quindi eh, io vi ringrazio, vi ringrazio di questo, di questo invito e cominceremo un po' a, ad analizzare una serie di argomenti correlati eh, a questo tipo di esperienze. Cercheremo anche di guardare, di guardare oltre la stessa esperienza extracorporea, quindi vedremo tutte quante quelle che sono le, le implicazioni, le possibilità le, varie, le, le differenti applicazioni di questo, di questo fenomeno importantissimo, che eh, avviene dentro di noi, all'interno di una, di una dimensione interna che è dentro di noi. Spesso si parla di obbe, si parla di esperienze extracorporee, come qualcosa di, diciamo di anomalo, di strano, di, come se qualcuno avesse questo dono o una facoltà. Eh, paranormale no? quella di uscire fuori dal, dal corpo e in realtà questa qui è un'esperienza che riguarda un po tutti quanti noi perché riguarda il, il sonno ossia è collegata a una nostra dimensione interna che è proprio la nostra la dimensione onirica e possiamo dire che tutti quanti ci troviamo a, eh, a sperimentare questa, questa esperienza e lo facciamo semplicemente durante la notte quando dormiamo e una obbe eh, obbe significa out of the body experience eh, cioè esperienza fuori dal corpo ed è eh, più semplicemente un viaggio fuori dal corpo, che è conosciuto dai più come con l'espressione viaggio astrale, sdoppiamento astrale o semplicemente sdoppiamento. E molti testi esoterici parlano di, eh, diciamo, dell'anima che esce fuori dal, dal corpo, no? o alcuni dicono che è una scintilla divina, una parte della nostra coscienza. Eh, alcuni parlano della sezione aurea o eterica e eh, quindi eh, un'antica diciamo capacità no? ma in realtà è una capacità che c'è dentro di noi non è tanto antica ma è anche attuale perché ognuno di noi ha questa capacità eh, residua di un antico potere perso o dimenticato dal, dal passato l'interpretazione di questo fenomeno poi è legato comunque a mille sfumature di colore eh, differente. Ci sono mille teorie di fronte a questo a questo fenomeno che pose, potrebbe eh, potrebbero apparentemente eh, sembrare come dei tanti tasselli, no, di un complesso mosaico. Perché? Perché l'interpretazione di quello che avviene con con una OBE, quindi con un'esperienza extracorporea rimane eh, alquanto controversa e i molti, diciamo, l'unica cosa sicura di questa, di questa esperienza è che viene percepita come l'uscita fuori dal corpo fisico cioè molti affermano di proiettare la loro coscienza oltre quelli che sono i confini della materia fisica scientificamente il termine scientifico è quello di autoscopia ossia un fenomeno psicologico che si verifica in particolari condizioni fisiche, quindi che possono essere più che fisiche, psichiche, quindi condizioni per esempio di ipnosi, isterismo, sonnambulismo, e, e, e per il quale il soggetto avrebbe la vis una visione eh, di, di tutto il proprio, vedere il proprio organismo nella sua forma esterna, o dei suoi organi interni. Ok, questa di certo è una, una definizione molto, molto riduttiva, eh, perché chi lo ha provato questo, questa esperienza eh, sa che in realtà è qualcosa di molto più. Eh, più vasto chi ha provato questa esperienza si trova in una situazione di gioia interiore di leggerezza di assenza di, di vincoli quindi non è semplicemente un percepirsi fuori un qualcosa di eh, psicologico di che viene magari in maniera negativa mh, etichettato no come qualcosa di diciamo come un, un, una un, una sorta di malessere o un problema psicologico ma in realtà è uno stato fluttuante di leggerezza, di gioia, di assenza di vincoli e, e spesso che cosa succede? Si parla proprio di out of the body experience, esperienza fuori dal corpo, perché noi vediamo praticamente il nostro, il nostro corpo, eh, ci percepiamo in due punti diversi, cioè noi siamo fuori dal corpo, quindi vediamo il nostro corpo, a volte disteso nel letto, no? sdraiato e ci appare come se fosse un fantoccio, come inerme, come, come se fosse morto, e a volte non si, non si vede eh, per niente, quindi il, il corpo non si vede per niente. E questo sp spesso viene ehm, spiegato come il rifiuto da parte dell'inconscio di, di vederlo, l'inconscio che crea una sorta di barriera. Allora ehm, io premetto che eh, Enrico sta ribadendo giustamente spiegando che durante questa diretta eh, si potranno formulare delle domande, io vi darò delle, delle risposte eh, perché l'argomento è abbastanza complesso ma, ma eh, se, viene, se, vengono, se mi fate delle domande io vi posso rispondere anche in maniera più semplice perché c'è un'interazione più diretta tra di voi e me e quindi diciamo poi gli argomenti si possono comprendere in maniera più semplice io adesso esporrò un po vi farò una breve introduzione di quello che è un viaggio astrale una hobby e, e poi diciamo lascerò spazio anche a voi per, per le domande e, mh, nella vita in pratica ci sono eh, Poche certezze, no? Perché molti dicono che l'unica cosa certa è, è la morte, no? Cioè l'unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza, anche se è una cosa certa, però nulla non possiamo sapere di con certezza di quello che accade. Tuttavia, eh, una cosa è certa che quando si muore si va poi a sperimentare un'esperienza extracorporea cioè noi non siamo più nel nostro corpo fisico. L'esperienza extracorporea viene eh, spiegata come un fenomeno di fase, cioè viene spiegato il termine di stato di fase. Questo è un termine eh, coniato da Michael Raduga, che è il fondatore dell'Istituto di Ricerca Russo, the Face Research Center eh, adottato nella omonima scuola, face school, di cui io sono praticamente eh, attualmente insegnante autorizzato in, in Italia. Quindi Michael ha, ha racchiuso questo fenomeno delle esperienze extracorporee all'interno di un fenomeno molto più vasto che è la fase e quindi mh, viene spiegato proprio nel libro The Phase. nel libro The Face che è stato tradotto in tantissimi in tanti, tutte quante le lingue del, del mondo poi vi, vi spiegherò diciamo di che cosa si tratta di che cosa andremo mano a mano anche durante in questa rubrica a spiegare alcune cose che verranno tratte appunto da questo da questo libro da questo famoso manuale sui sogni lucidi e sull'esperienza extracorpore, che è stato un po' tradotto e diffuso in tutto quanto il, il mondo come vi dicevo si parla di un fenomeno di fase il fenomeno di fase è un fenomeno generico eh, che eh, va a spiegare moltissimi altri stati di coscienza eh, in cui la nostra coscienza praticamente è, si trova in uno stato di espansione. E Questi stati sono per esempio i sogni lucidi, le NDE o esperienze di premorte, la paralisi del sonno, la vista ad occhi chiusi, quindi anche il remote viewing, il fenomeno dei falsi risvegli e anche le stesse apparizioni eh, che troviamo anche nei libri, per esempio, eh, sacri, no? le, le famose apparizioni profetiche fanno parte, appunto, tutto questo fa parte di un unico fenomeno che viene chiamato la fase, the phase, no? Da Michael, Michael Raduga. Ma, eh, quindi, tutti questi fenomeni in pratica hanno in comune tra di loro un qualcosa di specifico. Possiamo dire che si trovano tutti quanti in uno stato di coscienza, si sperimentano in uno stato di coscienza amplificato? Eh, si sperimentano delle percezioni extrasensoriali, sono, forme de sono delle forme di superpoteri, poteri che ha l'essere umano all'interno della propria psiche per che però ancora non conosce, forse sono del una sorta di precognizione, di rivelazione, è possibile eh, eh, conoscere il futuro, conoscere il passato, comunicare e investigare quelle che sono le, le dimensioni sottili tutti quanti, tutte quanti una caratteristica diciamo di tutti questi stati che, di cui abbiamo parlato è proprio questa cioè quella di fare tutte queste belle cose perché queste belle cose non le possiamo non le facciamo soltanto con i viaggi astrali ma anche con questi altri fenomeni di di fase Maico Raduca ci parla di di phase de, la fase ma caratteristica che accomuna tutte quante tutti quanti questi fenomeni è una caratteristica molto molto importante, che è quella che noi ci troviamo quando siamo in uno stato di fase, siamo sempre in una condizione a metà tra la veglia e il sonno Rem. Questa è una cosa importantissima perché non siamo né svegli del tutto e né siamo addormentati, cioè non, non, non stiamo sognando, è un'attività, diciamo, un pochettino diversa che si distingue da quelli che sono i i sogni ok qui tra la veglia e il sonno rem il sonno rem in pratica sappiamo che è il comune sogno no da che cosa prende il nome dal movimento rapido degli occhi rapid eyes movement no perché è come se il nostro eh, la, il nostro corpo fisico eh, si manifestasse eh, come co, a livello di interazione con il movimento degli occhi e quindi come se stessimo noi interagendo in quest'altra dimensione in quella che è la dimensione onirica la dimensione del sogno quindi la manifestazione avviene proprio con il movimento rapido degli occhi il, questi fenomeni di fase e soprattutto quello che riguarda proprio l'esperienza extracorporea quindi la Obe e i sogni lucidi mh, sono stati oggetto di una vastissima attenzione anche da parte della, della scienza l'interesse da parte della scienza è aumentato tantissimo negli ultimi 30 anni 20 anni diciamo dagli anni 90 in poi tutte quante le pubblicazioni scientifiche anche quindi si parla di riviste peer review sono decuplicate, quindi dagli anni 90 in poi e questo è un fenomeno che, diciamo, inizialmente è stato ignorato, no? da, dalla maggior parte delle riviste eh, scientifiche, e, ma visto che l'interesse delle persone è andato sempre più aumentando, no? e quindi sia ai sogni lucidi che ai viaggi astrali, anche la scienza ha cominciato a studiare questo, questo fenomeno. Quindi che cosa? Chi può sperimentare questi stati? Come si possono sperimentare questi stati? Se, le, se questo tipo di esperienze è eh, una, una realtà accessibile a chiunque o magari è prerogativa di pochi privilegiati con, con determinate dote e quindi è stato è stato praticamente mh, si è arrivato diciamo a studiare in quali condizioni si ottengono queste queste esperienze e Moltissimi eh, dicono che eh, no, cioè, mh, ma, in, tantissimi autori, tantissimi praticanti, studiosi di viaggio astrali ci hanno abituato nel tempo a pensare che la Obe si, si tratta di una strana coincidenza o addirittura il, flu, il frutto di pratiche magiche. Questo soprattutto per quanto riguarda gli autori del passato, quindi mh, ciò che concerne il misticismo e l'esoterismo, no? in cui si parlava proprio di pratiche magiche, invocazione di, di spiriti, di entità e quindi la, la, questa facoltà, secondo gli esoterici, si otteneva come risultato di un aumento, una sorta di iniziazione no? ai, riti, ai riti magici, quindi inizialmente si pensava proprio questa cosa. Con il passare del tempo, quello che la scienza ha scoperto è che il viaggio astrale è un'esperienza assolutamente normale, che tutti quanti tecnicamente viviamo quando siamo addormentati, ma non ne abbiamo alcuna coscienza. Mi ricordo sempre una celebre frase no? di Susan Randall, «Dormire è un po' come morire», no? E... La vita si ferma in attesa dell'alba, un'alba che sorge nel senno della vita donando un fiore di speranza. Questa è una frase bellissima che dice che in effetti noi quando dormiamo l'anima umana rivestita da questo corpo astrale esce dal corpo fisico per sperimentare questa dimensione più sottile costituita da oggetti, persone, luoghi, per certi versi simili a quelli del mondo tridimensionale ma per altri versi profondamente diversi quello che eh, distingue però il viaggio astrale o il sogno lucido da un comune sogno è lo stato di consapevolezza mentre noi possiamo parlare di sogno no il sogno non è altro che una proiezione olografica sogno Sogno lucido e viaggio astrale avvengono tutti e tre nell'ambito dello stesso uh, fenomeno, all'interno ste dello stesso ambiente, che è l'ambiente onirico. Quando noi sogniamo, noi stiamo proiettando qualcosa che riguarda noi stessi, un sentimento, un'emozione, un, um, un ricordo. Un, un pensiero, proiettiamo qualche cosa all'interno di questa dimensione onirica, come, come se intorno a noi ci fosse un, um, uno schermo olografico a tre dimensioni. Con il sogno lucido la cosa cambia, perché con il sogno lucido noi praticamente prendiamo consapevolezza di questo sogno e quindi è una sorta di... no? Di, di accortezza perché diciamo io sto sognando e quindi abbiamo con il, con il sogno lucido tantissimi autori che hanno studiato il sogno lucido da Steven Laberge l'attuale ehm, c'è cioè adesso c'è Charlie Morray che è una cosa è, è, un, è un autore straordinario che scrive libri bellissimi io vi, vi invito a leggere quelli che sono eh, Steven Laberge e Charlie Morray Spiegano che praticamente con il sogno lucido noi abbiamo la possibilità di interagire con noi stessi perché noi non vediamo altro nei sogni lucidi, noi vediamo quello che siamo. Ok? È la proiezione di tutto quello che noi siamo a livello di personalità, a livello di ego, quindi tutto ciò che ci riguarda da vicino, tutto ciò che riguarda noi, i nostri pensieri attuali, diciamo è un'infrastruttura più che riguarda la nostra personalità, quindi qualcosa di più terreno, di più materiale. Attenzione, non si tratta solo di eh, terreno, non parliamo di terreno solo come esistenza fisica, ma anche esistenze che possono riguardare anche vite precedenti. Quindi con il sogno lucido è una sorta di proiezione della nostra realtà, della nostra personalità e quindi ci sono dentro, c'è cioè un po' tutto quello che noi siamo, i nostri ruoli, le nostre maschere. Il viaggio astrale è qualcosa di diverso perché viaggio astrale significa aprire una porta, aprire una finestra all'interno del sogno lucido e quindi già ci troviamo di fronte a una realtà che non è più una nostra proiezione soggettiva ma è qualcosa di più di diverso, di oggettivo che riguarda ma per oggettivo attenzione non facciamo confusione eh, tra soggettivo e oggettivo. Il viaggio astrale comunque riguarda più la nostra parte reale, no? pura. Quindi al di là di quelle che sono le infrastrutture. Tantissimi esoterici e eh, eh, studiosi, anche eh, diciamo, di misticismo hanno detto che noi in realtà siamo degli spiriti che sono qui per fare un'esperienza terrena. Quindi noi con il viaggio astrale ci mettiamo in contatto con la nostra parte più spirituale, più divina, potremmo dire, più reale. Ok? Il viaggio a sale è qualcosa di, di incredibile per, chi, per chiunque lo abbia provato, sicuramente molti di voi avranno avuto questa, questa esperienza. È stata fatta una stima da Michael Raduga che circa il 25% delle persone hanno provato almeno una volta nella vita l'esperienza extracorporea, cioè il trovarsi fuori dal corpo. C'è da dire che c'è anche una distinzione tra quella che è la obbe vera e propria e il viaggio astrale, perché la obbe normalmente, quindi è un out of the body experience, significa trovarsi fuori dal corpo e normalmente avviene in condizioni in cui noi siamo vicini o nei paraggi del nostro corpo fisico. Percepiamo quindi gli ambienti più familiari, percepiamo il nostro, vediamo il nostro corpo fisico e ci troviamo normalmente in una dimensione che è l'esatto eh, duplicato della dimensione fisica. Quindi ciò che riguardano, si parte da un ambiente familiare che può essere la nostra, la nostra camera da letto e si arriva poi a investigare la casa, l'appartamento, si esce fuori, uno esce fuori dalla finestra, quindi comincia a svolare, a volare sperimenta questa assenza proprio di, eh, di gravità, quindi comincia a volare e può investigare diciamo, tutto ciò che concerne il mondo fisico. Attenzione, c'è da dire una cosa importante, che il mondo fisico non è esattamente come quello che, come quello, um, che conosciamo, perché tante cose sono diverse, gli oggetti sono spostati nella Obbe praticamente sia il tempo che lo spazio sono differenti, sono diversi, perché noi ci muoviamo eh, in modo il tempo è bidirezionale, cioè si può andare nel passato e si può andare nel futuro, quindi noi ci troviamo in un eterno presente e abbiamo però la possibilità di spostarci. Quindi è un pochettino diverso, la visione diciamo del mondo è diversa, sebbene possiamo con determinate pratiche e con l'intento possiamo investigare oggetti e cose che realmente stanno lì, quindi anche nella dimensione fisica, quindi si può fare questo, ci sono delle tecniche per poterlo fare. Quando parliamo invece di viaggio astrale io stavo dicendo OBE significa trovarsi vicini, viaggio astrale invece è qualcosa, è una finestra che si apre verso le dimensioni superiori, quindi verso proprio la parte più più superiore di noi stessi, quindi noi ci, ci immergiamo in quella che è la nostra realtà interna spirituale. Quindi siamo, possiamo entrare in contatto con il nostro maestro interno, col nostro sé superiore e conoscere realtà che possono avvicinarsi a eh, mh, guide, quindi siamo più vicini alle guide, ai maestri e quindi. Diciamo, entità a forme di coscienza anche superiori alla nostra. ok La cosa importante da dire è che si sperimenta con un viaggio astrale una condizione molto particolare perché eh, l'assenza di spazio, l'assenza di tempo, abbiamo la possibilità di attraversare la materia, abbiamo la possibilità di spostarci dappertutto con l'intento, con la forza del pensiero eh, abbiamo la possibilità di attraversare i muri, per esempio eh, non esiste la forza di, di gravità ossia la forza di gravità dipende da noi, dal nostro, dal nostro pensiero perché possiamo volare, spostarci i, i, a 100.000 metri di altezza come possiamo fare un saltino quindi dipende molto dal nostro intento e c'è questa condizione praticamente di a spazialità potremmo dire non c'è lo spazio perché tu sei in camera tua apri con un viaggio astrale tu puoi Mi sentite adesso? Mi sentite adesso? Datemi conferma se adesso sentite. Ok, allora ditemi soltanto dove sono rimasto. A che punto sono rimasto? Allora. Eh. Vi stavo parlando di questo del viaggio astrale che si trova in una condizione di eh, atemporalità, quindi non esiste lo spazio, non esiste il tempo, noi ci possiamo spostare praticamente da un posto all'altro, ma anche all'interno, diciamo da un tempo all'altro, no? Quindi nel passato, nel presente e nel futuro. Ok. Quindi non c'è limite a quello che possiamo fare con un viaggio astrale e eh, quello che riesce a comprendere il viaggiatore astrale è proprio quello che l'universo non è altro che un guscio, è soltanto una parte più esterna di tutto ciò che, che esiste e, e quindi si riesce a vedere praticamente a 360 gradi, possiamo vedere qualsiasi cosa. quindi mh, non c'è più il concetto di esterno e interno, perché con un viaggio astrale in realtà noi eh, stiamo facendo un'esperienza nell'universo, ma noi non siamo... noi siamo sia fuori che dentro, ok? Noi siamo creatori del nostro universo, siamo creatori del, dell'universo, quindi mentre noi qua siamo abituati nella parte fisica di distinguiamo fuori e dentro caldo, freddo, bianco, nero, c'è sempre questa dualità, no? questo dualismo che va a contraddistinguere la, no la nostra esperienza nel mondo fisico. Quando noi abbiamo un'esperienza interna, il fuori e il dentro coesistono tra di loro. C'è da dire anche un'altra cosa che non si parla di immaginazione, no? Spesso dicono vabbè allora il viaggio astrale è un sogno, una cosa che non esiste, è soltanto frutto della tua immaginazione, è una, è una proiezione ma in realtà non è così perché non stiamo parlando di fantasia, di autosuggestione, stiamo parlando di un fatto reale e concreto che è tanto reale quanto lo è forse anche di più, più reale del mondo che ci, che ci circonda. Con, con determinate tecniche no, noi abbiamo la possibilità di sperimentare questa esperienza e il viaggio astrale deve essere sempre sperimentato nel senso che eh, il, colui che fa i viaggi è uno sperimentatore non esistono sistemi di credenze si cerca sempre di trovare qualche cosa di utile che ci serve e anche qualche cosa che possiamo comprovare sia di utile per la nostra esperienza interna per la nostra evoluzione per il nostro risveglio interiore ma anche qualcosa che può servire proprio per la nostra parte fisica quindi ognuno di noi può sperimentare in maniera pratica in maniera pragmatica quello che sta facendo quindi non stiamo parlando di un sogno o di fantasia lo scopo di questa rubrica che è oltre questa rubrica che stiamo qui facendo non è tanto quello di dimostrare l'esistenza di questa realtà, che ormai è una realtà da molti di noi ormai assodata. Non ci interessa andare a dimostrare. Questo lasciamolo agli scienziati. Poi ognuno di noi può avere la sua esperienza, ognuno di noi si, si porta a casa quel bagaglio e quello è l'importante per noi, arrivare alla nostra esperienza concreta. Poi non ci interessa andarlo a dimostrare agli altri, no? E quindi lo scopo di questa rubrica, noi tratteremo vari argomenti nella rubrica oltre, ma l'obiettivo sarà proprio quello di creare uno spazio per poter condividere esperienze tecniche, per darci consigli anche tra di noi, e per raccogliere idee, per aiutare chiunque abbia deciso di utilizzare queste esperienze, quindi queste opere, come strumento di conoscenza o di crescita. Non parliamo di evoluzione, non parliamo di. L'evoluzione in realtà non esiste nell'essere umano, è un'invenzione dentro di noi già c'è tutto, già c'è tutto quanto. Dobbiamo fare altro che risvegliare. È un risveglio più che un'evoluzione. Chi viaggia scopre che esistono una serie infinita veramente di possibilità e di comprendere che in realtà eh, comprendiamo diciamo, tutte queste possibilità perché. Riusciamo a ottenerle quando comprendiamo che in realtà l'universo è dentro di noi. Ok? Pensiamo a questa cosa: che noi siamo abituati a guardare sempre il piano, il piano fisico, no? Quindi non ci identifichiamo con questo nostro corpo fisico, un po' è come non riuscire a guardare il proprio, il proprio naso, no? Perché ci identifichiamo con questo corpo fisico, non siamo abituati, siccome noi non siamo in contatto con il nostro sé, con la nostra parte più reale, ci attacchiamo diciamo al nostro corpo fisico, ci vediamo allo specchio, io sono fatto così, ho due occhi, eh, ho la barba, un pizzetto, sono uomo, sono donna, ci attacchiamo a questa figura così tridimensionale fisica, quindi questo corpo fisico ok? In realtà oltre il corpo fisico, oltre alla parte fisica, esistono vari, su, vari eh, sub, substrati, ossia c'è quello delle, delle emozioni e del pensiero che si sviluppano da, da un piano superiore a quello, a quello fisico, no? Perché? Perché il pensiero è un'energia più sottile di quella fisica, le cui vibrazioni si vanno a materializzare realmente, cioè alla base della parte fisica c'è il pensiero, l'energia e alla base di questo pensiero, di questa energia c'è poi anche la parte causale, no? Molti mistici ci parlano di, eh, della causa, no? Ma che cos'è la causa? Adesso noi non possiamo comprendere cos'è la causa, ma noi possiamo di sicuro comprendere quest'altra dimensione, che è quella del, del pensiero, ok? Con il pensiero noi possiamo fare qualsiasi cosa, non esistono vincoli, possiamo volare, possiamo attraversare, rompere muri, muri, spostarci velocemente e possiamo addirittura plasmare questa materia, quindi noi siamo i creatori di questa dimensione. L'esplorazione di ogni parte del, dell'universo ci porta anche a conoscere noi stessi, quindi da questo c'è anche il vecchio detto no? degli antichi greci, uomo conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dei. Quindi eh, crescere spiritualmente significa poi tornare a quelle che sono le nostre origini divine. Ma possiamo anche fare le cose più concrete, per esempio, possiamo guarire da quelle che sono le nostre malattie. Michael Raduga spiega che. Si può entrare nella fase, quindi avere l'esperienza extracorporea, per influenzare sia la nostra fisiologia, quindi guarire la nostra parte fisica, che la psicologia, quindi quelli che sono le superare le paure, e superare i, diciamo, tutti i condizionamenti, e, e le fobie. Si può lavorare anche a livello psicologico proprio per un miglioramento con i viaggi astrali. Oltretutto. Una delle potenzialità più importanti del viaggio astrale è quella di metterci in contatto con i nostri defunti, con i nostri cari, perché quando noi moriamo lasciamo questo, questo nostro veicolo fisico come se fosse un abito, lo prendiamo e lo buttiamo per terra e quindi ci troviamo in questa dimensione sottile, no? Ci troviamo nudi, senza corpo e siamo questo corpo siamo questo veicolo astrale e viviamo in questa dimensione. Quindi per questo è possibile con un viaggio astrale conoscere, metterci in contatto con i nostri cari, con i nostri defunti. Sebbene siamo sempre legati a quello che è il nostro veicolo, eh, veicolo fisico. Ok? E quindi ci stacchiamo soltanto con, con la morte. No, cioè, Molti hanno visto questo cordone che lega il veicolo fisico al veicolo astrale. Quindi le funzioni, le possibilità sono tantissime, non esistono limiti, abbiamo la possibilità di investigare qualunque cosa, eh, di trasformare noi stessi anche in qualunque cosa, in qualunque essere, ci possiamo trasformare in addirittura in, in animali, no? Abbiamo la possibilità di, eh, noi siamo Parte del, del creato, noi siamo delle cellule di questo grandissimo organismo che è l'universo. Quindi il microcosmo coincide con il macrocosmo. Ma se noi siamo collegati al tutto, anche le altre cellule fanno parte, siamo connessi anche alle altre cellule, come, come nel nostro, perché fanno parte dello stesso organismo. Quindi noi siamo in contatto con tutto quanto il creato siamo praticamente esistono dei sottili dei sottili fila filamenti dei fili che ci collegano a tutto il resto quindi dentro di noi questo, la, questo non sto dicendo balle bugie lo hanno scoperto anche i nostri scienziati no che cosa hanno detto i nostri scienziati hanno detto che noi nel nostro dna c'è tutto il nostro dna è simile a quello del, degli degli dei, dei leoni, delle tigri, della, delle zanzare, c'è tutto dentro questo DNA, no? C'è veramente tutto quanto, quindi ci possiamo trasformare in qualsiasi cosa. Possiamo sviluppare per esempio le nostre facoltà, quali in astrale, per esempio noi comunichiamo con la telepatia, quindi non c'è bisogno della comunicazione verbale, e quindi sviluppare anche quelli che sono i nostri la nostra creatività oltretutto tantissimi eh, tantissimi musicisti vanno in astrale e poi riportano delle musiche che poi esprimono riportare per esempio l'arte perché perché noi siamo in contatto con la nostra parte divina come sappiamo l'arte è il mezzo di comunicazione più diretto, che esprime in maniera più realistica, più diretta, quello che noi eh, verifichiamo quando entriamo in contatto con la parte divina. Quindi abbiamo tantissimi viaggiatori astrali poeti, come per esempio Dante, scrittori importanti, e abbiamo viaggiatori astrali pittori e, e musicisti, eccetera, eccetera. Allora io volevo anche vedere un po', un po' di domande, se ci sono delle, delle domande eh, fatemele, e sono qui anche per, per rispondere alle vostre domande. Mi sono un po' perso la, le domande qui sulla diretta. E Io come ho cominciato questa quest esperienza? Questa esperienza l'ho in maniera spontanea in maniera casuale perché mi trovavo a sperimentare quelle che sono le paralisi notturne quindi avevo questa questo fenomeno e mi trovavo diciamo in una condizione in cui ero intrappolato a metà a metà tra il corpo fisico e la dimensione onirica, quindi non riuscivo né a svegliarmi e né ad addormentarmi. Questa è un'esperienza, è una, è un diciamo, abbastanza spiacevole, eh, perché non riusciamo praticamente a, a muoverci e spesso e volentieri ci imbattiamo in percezioni negative, per esempio ci sentiamo come dei mostri, delle entità che ci, che ci toccano. E che, ci, che ci danno fastidio e, e l'atmosfera intorno a noi diventa quasi un'atmosfera horror, quasi qualcosa di terribile. E molti si imbattono in queste paralisi notturne, molti hanno avuto questo fenomeno, ma questo fenomeno è il precursore diciamo del, del viaggio astrale. Molti di noi hanno questa situazione, ma poi che è destinata poi a svilupparsi in qualcosa di più importante. La cosa importante delle paralisi notturne qual è? Che normalmente le paralisi notturne sono dovute alla nostra paura, perché noi proiettiamo in questa dimensione quelle che sono le nostre paure. Il fatto di non riuscire a muoverci va praticamente a determinare la paura e la paura genera un effetto domino, perché noi avendo paura proiettiamo dei mostri fuori di noi. Quindi finché non riprendiamo il controllo di noi stessi, noi non riusciamo ad uscire no? da, questa, da questa paralisi. A volte bisogna sforzarsi tantissimo, bisogna chiudere, aprire gli occhi e poi si riesce sempre a rientrare. Ma man mano che passava il tempo, io ho cominciato con queste paralisi, ma mi sono reso conto che riuscivo a uscirne fuori cambiando le mie vibrazioni. Compresi che eh, io... Riuscendo a cambiare a mio piacimento le mie vibrazioni, i miei pensieri, da pensieri negativi a pensieri positivi, queste esperienze dapprima negative, lugubri, diventavano poi splendide, entusiasmanti e divertenti. E quindi durante queste paralisi io riuscivo per esempio a sentire una musica straordinaria, eh, co interi concerti, eh, straordinari come di musica lirica classica riuscivo a vedere con gli occhi chiusi e poi riuscivo a spostarmi con una specie di pannello quadro che creava come se ci fossero degli squarci no? E vedevo praticamente avevo questa visione molto nitida molto luminosa riuscivo a vedere intorno intorno a me da queste paralisi io poi sono passato al vero e proprio viaggio astrale perché ho sperimentato queste paralisi, diciamo, per un bel po' di anni, fino ai 16-17 anni. Dopodiché mi sono trovata a sperimentare proprio l'esperienza obe, quindi l'esperienza fuori dal, dal corpo, perché mi trovavo in alcune parti de, de, di casa mia, all'improvviso io mi svegliavo in altre stanze, verso le 3-4 le del mattino io mi svegliavo e, e mi trovavo che stavo, per esempio, sul divano. O magari stavo uh, per terra, dormivo per terra, mi svegliavo alle tre, alle quattro, mi alzavo e poi tornavo a dormire dentro la mia, nella mia camera. Quindi rientravo in camera e mi rimettevo a dormire nel mio letto. Finché una, bella, una volta praticamente io mi sono alzato, mi sono sollevato, sono andato in camera mia per tornare a dormire, apro la porta e vedo il mio corpo che stava dormendo, quindi dico accidenti. Quindi dico come è possibile? Pensavo di essere morto. Quindi, così praticamente io ho cominciato questo, questo fenomeno con la paralisi notturna, ma tantissime persone avranno sperimentato. A qualcuno è successo il fenomeno della paralisi notturna. Vediamo un po' se qualcuno mi parla. Ecco qui: c'è. Cioè, Katia dice da piccola avevo spessissimo le paralisi notturne, ero terrorizzato, terrorizzata, poi crescendo non le ho più avute. Chissà come mai. Esattamente. Non le hai più avute perché noi queste esperienze capitano soprattutto da bambini. Da bambini noi abbiamo questi, questi fenomeni, eh, noi non ce lo ricordiamo, noi... Eh, in seguito all'educazione all che abbiamo avuto quindi alla, alla scuola a tante cose che ci hanno un po indotto a vedere queste cose come delle, delle fantasie a distinguere tra realtà del sogno e realtà fisica questa distinzione praticamente ci ha permesso di ci ha fatto scollegare dalla nostra realtà onirica e quindi tutte queste facoltà che avevamo, che avevamo da, da, da bambini con l'indottrinamento le abbiamo, abbiamo perse no? quindi ti capitavano Katia proprio perché avevi le obbe ma non te ne rendevi conto ma ti ricordi ti puoi ricordare di queste paralisi del sonno Luisa dice io spesso le paralisi notturne ho capito come uscirne, un bel respiro e passa. Esattamente, noi abbiamo la possibilità, come vi dicevo prima, di uscirne cambiando il nostro stato d'animo, riprendendo il controllo della nostra, sulla nostra paura e cambiando lo stato d'animo, quindi cercando di proiettare emozioni positive. Qual è l'emozione che contrasta la paura? L'amore? Quindi se voi pensate a qualche cosa di bello, a qualcuno a cui amate, rientrate immediatamente nel corpo, quindi vi svegliate, oppure potete con delle tecniche passare dal, dalla paralisi all'esperienza extracorporea. Ci sono delle tecniche per poterlo fare, quindi l'esperienza, la paralisi notturna diventa un trampolino di lancio per avere le obbe. Laura, Uh, mi è successo due volte di fare le paralisi notturne ed è stato bruttissimo. Esattamente, avviene proprio così. Ma abbiamo visto che, che si possono superare. Spesso e volentieri, sai che mh, gli scienziati vedevano queste cose in maniera negativa, dicevano, ok, tu hai la paralisi e ti davano, ti tendevano, diciamo, ti davano magari degli psicofarmaci pensavano che erano dei difetti del, del sonno. In realtà non è altro che uno stato di fase. Ok? Vera chiede quando finiamo questa vita e andiamo nell'oltre ci reincarniamo? Allora come possiamo ritrovare i nostri cari? Bella domanda Vera. Allora eh, Chiunque abbia sperimentato una obbe si rende conto tramite l'investigazione che la reincarnazione è qualcosa di effettivo, è qualcosa di reale. Allo stesso tempo, te la, per fartela semplice, tu puoi incontrare i tuoi cari eh, nella nel tempo attuale Puoi decidere di incontrare un caro, ma puoi anche decidere di vedere questo caro in che cosa se deve reincarnarsi. Quindi hai una visione sia del futuro che del passato. Ok? Tu elimina il fattore tempo nella dimensione astrale. Nella dimensione astrale tu hai. La possibilità per esempio di conoscere le tue vite sincroniche quindi spesso si parla di vite precedenti no ma tantissimi sanno che in realtà queste vite precedenti sono da un punto di vista da un'altra ottica sono vite sincroniche perché questo perché quando noi stiamo al di là del tempo tutto avviene nello stesso tempo nello stesso momento quindi sì, in base a quello che è il nostro intento il nostro piano d'azione noi possiamo vedere un nostro caro in un determinato momento ok? allora eh, Mariella da me è cominciato tutto dopo un grande lutto anche se da ragazza ho sofferto di sonnambulismo e di forme di sonno profondo durante il quale sentivo tutto ciò che succedeva senza avere la forma di muovermi, la forza di muovermi, svegliarmi o parlare. Sì, questo in genere può, possono accadere queste esperienze dopo un lutto o dopo un forte trauma, perché qualcosa ti, ti smuove. E non solo tu in seguito a un lutto o a un evento drammatico tu ti fai più domande quindi il momento stesso che tu ti fai più domande arrivano poi le risposte ok? te lo spiego in questo, in questo modo no? se tu hai eh, se la tua, la tua vita è semplice tutto va bene sei felice e contento di certo non vai a, a cercare oltre ok? Elga dice, io ho visto sia i grigi e mi hanno portata in ospedale o ero sveglia con gli occhi chiusi e i felinoidi mi stavano paralizzando con l'ipnosi. Anche queste sono delle realtà che si possono incontrare. Allora, noi possiamo praticamente fare qualunque cosa con i viaggi astrali. Possiamo visitare qualsiasi posto ma addirittura incontrare qualsiasi persona sia amici sia sconosciuti sia i defunti entità superiori extraterrestri ma in realtà tutto quello che ci circonda noi ci rendiamo conto che siamo una grandissima fratellanza universale perché facciamo parte tutti quanti di un'unica creazione, siamo tutti quanti dei tasselli, come delle, delle cellule, no? Di un, unico, di un unico organismo. Io amo sempre dire questa, questa parola. Siamo delle gocce all'interno di un oceano. In questo oceano ci sono tante gocce, ma all'interno di una goccia c'è l'informazione di tutto quanto l'oceano, no? C'è il sale, c'è tutto quanto. Quindi è possibile entrare in contatto con qualsiasi cosa, con qualsiasi essere. Io vi stavo anche eh, dicendo, no, come mi sono approcciato in questo fenomeno. Una volta che io ho sperimentato il fenomeno, ho cominciato quindi a informarmi. Stiamo parlando più o meno degli anni. 80 per la precisione 87 88 io avevo 18 anni cominciai a leggere tantissimi libri ma non era neanche facile trovare informazioni al giorno d'oggi noi basta che facciamo una ricerca su google si trova qualsiasi cosa no prima te le dovevi andare a cercare queste queste informazioni io addirittura mi ricordo che mi comprai i libri più, forse più commerciali, no? di quell'epoca. C'era Carlos Castaneda, c'era ehm, William Bullman, c'era Robert Monroe, ma poi io mi addentravo anche in quelle che erano, mi andavo anche a cercare un po' le cose un, un po' più approfondite. Io, il primo approccio in assoluto, lo ebbi proprio con la teosofia. La teosofia è una parola di origine greca che è composta da teos, che significa Dio, e sofia, che significa sapienza, e veniva usata dagli antichi autori per indicare una sapienza derivante dall'intuizione della verità. Mi ricordo ancora uno dei primi che andai proprio a vedere, ma io mi ricordo quando andavo in biblioteca, pensate, in Biblioteca Nazionale a Roma, a cercare questi, questi libri, perché non si trovavano, facilmente, non è che tu andavi dal giornalaio, dici, senti, mi dai un libro di teosofia, dovevi comunque cercarti, in biblioteca io trovai un libro che era di Charles Web Webster Bitter, che ancora me lo ricordo, lui era uno dei mistici leader della società teosofica, no? di fine ottocento, inizio novecento, e che si interessò, diciamo, agli insegna insegnamenti era seguace di Elena Blavatsky, poi passai anche al, al movimento gnostico. Io nel, nel 92 ero praticamente un seguace, diciamo, seguace è brutto dirlo, no? Però eh, quindi a 22 anni ero istruttore di gnosi e entrai in questa scuola, che era la scuola di Samael Aunveur, che tra ori, trae origine dal, dallo gnosticismo. Ma fu, fu, questo movimento fu fondato da, negli anni 60, quindi un, come insieme di. Pratiche spirituali, filosofiche, esoteriche, che avevano lo scopo di risvegliare la, co la conoscenza interiore del, dell'individuo. No? Gnosticismo deriva proprio dal termine gnosis, no? dal greco, conoscenza, e ha lo scopo proprio di... Eh, l'uomo attraverso la conoscenza salva se stesso, non solo dalla sofferenza del mondo, perché l'accetta no? come esperienza, ma anche può arrivare poi a, a trascendere la sua natura più animale, no? Per, per trovare l'integrità, lo spirito, quello che viene chiamato pleroma o pleroma. c'è una frase bellissima che mi è sempre piaciuta, che è quella di Samael Aunqueura, che era proprio il fondatore di questo neo-movimento gnostico degli anni 60. Allora ve la leggo, è molto bella, dice, tutte le cose, tutte le circostanze che accadono fuori di noi stessi, sul palcoscenico di questo mondo, sono esclusivamente il riflesso di ciò che ci portiamo dentro. Ha ragione dunque, possiamo affermare solennemente che l'esterno è il riflesso dell'interno. Quando qualcuno cambia interiormente se quel cambiamento è radicale cambiano anche le circostanze la vita e l'esterno io volevo un po' concludere qui con questa frase bellissima di Samuel Anveur che ti fa capire che in realtà tutti questi mondi stanno dentro di noi non dobbiamo andare a cercare chissà dove ma è tutta la conoscenza contenuta dentro di noi Carlos Cassaneda la chiama l'arte di, di sognare, il sogno lucido, no? Ha scritto libri bellissimi, tutta la storia, tutti questi libri di Carlos Cassaneda girano intorno a questo Don Juan, no? Che era uno sciamano, un indiano yaki del, del nord del Messico e quindi ci ha parlato di tutti questi stati di, di consapevolezza, di queste sette porte, no? Le sette porte del sogno che il sognatore deve aprire, deve aprirle tutte per, per risvegliare. Nei suoi libri ne ha discusse, ne ha descritte, pensate, soltanto quattro, perché dice le altre tre praticamente sono indescrivibili. La prima porta è quella del controllo, no? il, il primo cancello, lui lo chiama il primo cancello, il primo cancello è quello di renderti conto che stai sognando ok in maniera generica sei ancora in uno stato di incoscienza il secondo cancello dice tu lo raggiungi quando ti svegli da un sogno in un altro sogno il terzo cancello lo raggiungi quando vedi ti vedi dormire in un sogno cioè praticamente tu nella tua stanza ti muovi e vedi il tuo corpo fisico. E quindi il terzo cancello è proprio la obe, no? L'esperienza extracorporea. Il quarto cancello, la quarta porta, è poi quella in cui tu viaggi e quindi ti sposti da un mondo all'altro. Quindi quelli che sono i viaggi astrali. Anche se lui non parla di viaggi astrali. Ok? Io ho concluso qui e... Lasciamo spazio anche alle ultime domande perché so che l'argomento è vastissimo, ci rincontreremo e ne parleremo e tratteremo vari temi specifici, quindi eh, con Anna decideremo un po' anche la scaletta e quello di cui tratteremo di volta in volta in questa, in questa rubrica, ok? Io adesso aspettiamo un po', vi rispondo un po' a queste ultime domande e poi ci, ci salutiamo. Ok, allora vediamo un po'. Stefania, una volta mi sono spaventata, mi sono sentita toccare, poi ho chiesto al mio Angelo Cussodi di svegliarmi e mi sono svegliata all'issante. Sai... Stefania, questa è un'esperienza molto simile che ho avuto io quando avevo le paralisi del sonno. In realtà mi è venuto in soccorso questo mio angelo custode. Grazie, è bellissimo, mi ha fatto ricordare questa cosa molto molto bella. Angela, anche a me è successo così. Sono riuscita, quando sono riuscita a dominare i miei sogni, ho fatto sogni lucidi. E... Non riuscivo dalla mia stanza, poi in seguito ai viaggi astrali, ma quasi sempre da sola. Solo un paio di volte ho incontrato un extraterrestre e una signora che mi guidava, ma non l'ho vista. Okay. Grazie, Angela. Allora, Federica chiede: uh, Ciao, Michele, quando dici che in astrale si possono avere. O contatti con i defunti intendi che si possono incontrare vedere certo assolutamente sì se tu pensi che eh, qual è il modo più vicino più concreto in cui loro si possono manifestare è proprio, è proprio il sogno il sogno il sogno lucido il viaggio astrale se noi siamo ancora più consapevoli quello che cambia è il nostro stato di coscienza perché tu li puoi sognare se sei lucido ci puoi però comunicare qual è la porta che, che loro hanno più vicino? è proprio questa perché il ponte tra il mondo fisico la realtà fisica, la realtà materiale e la realtà eh, spirituale è il sogno e quindi ci comunicano proprio in questo modo ok? Rispondiamo alle al veramente all'ultima domanda. Allora, questo sì, visto che lo hai chiesto, allora Luisa, raccontaci come passare dalle paralisi al viaggio astrale. Molto semplice, cambia il tuo stato d'animo. Tu hai la possibilità di fare due cose, o avere una hobby, quindi rivalutando la situazione, comprendendo che questo qui è un, è un meccanismo che avviene in forma inconsapevole ne prendi consapevolezza sai che stai per uscire dal corpo per poterti liberare per non essere più intrappolato quindi ti tranquillizzi prendi il controllo della tua paura quindi capisci di essere sottomesso dalla paura ne prendi, quindi di, di conseguenza ne prendi il controllo Dopodiché cambi il tuo stato d'animo, rivalutando la situazione tu esprimi sentimenti di gioia, di positività, di amore. Pensa a qualcuno a cui vuoi bene, a tuo figlio, a un cane, a un animale, a un animaletto, al tuo gattino, qualunque cosa, qualsiasi cosa va bene. Perché l'amore è il sentimento che contrasta la paura. Dove c'è la paura non c'è l'amore e viceversa. Dove c'è l'amore la paura scappa sparisce non possono coesistere questi due sentimenti quindi a quel punto puoi fare due cose a quel punto puoi decidere di usare delle tecniche che poi spiegheremo più avanti per uscire dal corpo oppure semplicemente di risvegliarti prova a muovere un dito prova a muovere anche le dita dei piedi apri e chiudi gli occhi e ti svegli okay? in questo modo puoi uscire Ok, eh, Antonella parla dell'intervento chirurgico, bellissimo Antonella, anche questa è una delle possibilità, è uno stato di fase, ho assistito al mio intervento chirurgico, ero fuori dal corpo e poi al risveglio ho raccontato tutto al chirurgo, <ride> bellissimo questo. Idem per un parto cesareo, sono uscito dal corpo anche per abbracciare mio marito morto poche settimane prima. Grazie Antonella, veramente bello, veramente bello. Vedete anche gli scienziati, mh, perché si devono per forza ehm, devono trovare delle risposte perché non è facile, no? Molti eh, dicono: Va bene, ok, questo qui, l'esperienza e ne la Near Experience, non è altro che. Il, la reazione del cervello che produce determinate sostanze tipo la DMT che il cervello siccome non vuole, vuole contrastare la tua paura perché tu hai paura di morire allora il cervello ti fa come istinto naturale reagisce mandando di queste sostanze e quindi tu rimani in uno stato di beatitudine proprio perché devi morire in maniera più dolce quindi ti dicono semplicemente è un'illusione, non esiste come si spiegano allora le persone come Antonella che assistono all'intervento chirurgico, che vedono quello che ti sta operando, dove ti sta operando, com'era vestito il tuo, il tuo parente che, magari, stava dall'altra parte della stanza, stava seduto ad aspettarti che cosa stava facendo, cosa stavano facendo le persone che stavano fuori e quindi tanti dettagli che poi vengono riportati e quindi gli scienziati non si sanno ancora spiegare questa cosa e devono per forza arrivare prima o poi arriveranno a una, a una risposta, ok? Ok, allora io direi, le domande sono, sono ancora tantissime e io direi di incontrarci una prossima volta per rispondere anche a quelli che sono i Vostri interrogativi vedrete che in questa rivista noi srotoleremo un po' tutte le questioni in maniera approfondita. Quindi, se seguite questa rivista, avrete un po' tutte le risposte. Allo stesso tempo proponete, proponete voi, mandatemi anche un messaggio. Quindi, io sto su, su Messenger quindi tranquillamente mi scrivete. Potete visitare anche il mio sito, il mio sito che è oobbe.it, con due o, oobbe.it. Ci sono tutte quante le domande principali e vi lascerò anche il link del mio sito. Ci incontreremo, quindi proponetemi anche le vostre, le vostre domande, ok? Più o meno siamo d'accordo anche con, con Enrico e con Anna di... Fare questa rubrica, incontrarci più o meno una volta al mese. Ok, allora io ringrazio Enrico, ringrazio Anna per la bellissima accoglienza, sono veramente onorato di far parte di un gruppo così importante che svolge questi argomenti anche in maniera molto seria, molto professionale. Soprattutto quindi faccio i miei complimenti a Focus 3.0. Vi ringrazio per l'ascolto, ci incontriamo presto, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti, vi saluto, buona serata.